dall'inizio della psicoanalisi è il 1900, la psicoanalisi nasce col secolo, quando lui pubblica il primo libro che corrisponde a questa descrizione della psiche che vi ho detto. Cioè, il primo libro nel quale lui annuncia le sue scoperte è del 1900 e non a caso si titola L'interpretazione dei sogni. L'interpretazione dei sogni è il libro del 1900 con cui si apre il discorso psicoanalitico. Vedremo perché i soldi sono molto importanti. Poi lui è morto alla uh, fine degli anni 30 quindi ha avuto più di 30 anni per approfondire le sue ricerche, i suoi studi. Però allora, quello che noi adesso abbiamo detto è la prima topic, la prima descrizione che lui ha fatto, poi ci sono stati ulteriori approfondimenti che noi accenderemo. Quindi a 44 anni pubblica niente per adesso dei nordi. Prima nel 38 i nazisti che c'era cioè si ammetterono l'Austria. E dietro facile a Freud che era ebreo, gli entrarono in casa e gli mettono qua la casa, la biblioteca. E, grazie alla mediazione del governo inglese, Freud e la sua famiglia poteva riparare a Infatti si racconta anche che, però diciamo, la Gestapo volle che lui firmasse una dichiarazione in cui non gli era fatto niente, che non era proprio vero. E poi mi disse, sì, non solo non abbiamo fatto niente, ma posso raccomandare la testa fa comunque. O lui era, era già volato da tempo perché mh, era già da 15 anni che aveva un tumore alla mandibola. Forse perché fumava troppo. Ma no. Sì. E quindi è morto no, mi per questo tumore. Però sono sopravvissuto da molti anni. Trovevo, pare che le pare un molto pesanti perché gli togliono un pezzo di mandibola alla volta. Un pezzo di osso alla volta. 39, aveva già 83 anni. Eh. Allora lui, gli ripeto, ha fatto questa avventura, è veramente un'avventura. Ma... Si è inoltrato in questo territorio, tra l'altro si è reso conto anche di una cosa, ecco il concetto psicanalitico, il concetto di resistenza, si rende conto che, cioè, ma perché nessuno mai, prima di me, si è inoltrato in questo territorio? Eppure era lì, disponibile, All'accesso e alla visione di tutti. Perché appunto il fatto che ci sia l'inconscio e il conscio separati ha una sua ragione, e quindi, una sua ragione secondo lui è anche eh, evolutiva. Lui poi ci spiega perché c'è questa differenza, e lo, lo spiega in termini proprio di biologia evoluzionistica, perché lui era un seguace di Davide, se non lui ci spiega che esiste questa differenza tra conscio e inconscio per motivi di biologia evoluzionistica. Se è così, lo stesso vale per le altre parti del corpo, cioè se l'uomo ha la stazione eretta, è chiaro che eh, il corpo fa resistenza a altre forme di deambulazione. cioè se mi mettesse a dare quattro zampe il corpo stesso mi lancierebbe dei segnali, farebbe resistenza, avere i dolori, eh, non, eh, non, non, non mi comporterei come, do, come dovrei insomma. E lo stesso per, per quanto riguarda il conscio e l'inconscio, cioè la psiche nel suo complesso fa resistenza a che l'inconscio si renda conto dell'inconscio e, e lo esplori a sua volta. Dice questo concetto di resistenza, un concetto più grande psichiatrico: perché noi di resistenza interna ne abbiamo molte. Ecco, L'ho detto che lui non solo ha studiato come è fatta la psiche, ma anche le forze che la caratterizzano. Allora, una delle forze tipiche del mondo psichico è la resistenza. Cioè noi facciamo resistenza a, per esempio, la resistenza primaria è questa, che il conscio esplora l'inconscio. Ma è una resistenza inconscia? Sì, è un meccanismo inconscia. Ci sono diversi tipi di resistenza. Il cioè, tipo principale è che noi facciamo resistenza a noi stessi nello, nel comprendere che esiste l'inconscio e che svolge il suo ruolo. Cioè la coscienza non è che solitamente... Eh, affermi o accetti questo, anzi la coscienza tende a fare il contrario, tende a pensare di autodeterminarsi, quindi l'effetto della resistenza è un inganno della coscienza, la coscienza tende a concepirsi come autonoma, indipendente, perché in effetti qui si tratta di uno shock per l'uomo occidentale, per, per l'uomo, Tanti Freud viene paragonato a Copernico e a Darwin sarebbe stata la terza grande rivoluzione antropologica. Copernico, il primo a dire che è al centro dell'universo, quindi il primo decentramento che noi abbiamo subito in epoca moderna, è con Copernico che ci avrebbe tolti dal centro dell'universo. Darwin avrebbe causato il secondo shock, cioè avrebbe eh, fatto capire all'uomo che non è un essere eh, indipendente, autonomo, somigliante a Dio, ma eh, di essere invece discendente di una lunga storia animale. Freud avrebbe dato il terzo shock, cioè avrebbe detto alla coscienza quanto essa eh, dipenda dall'altro. E quindi è uno shock notevole, che va contro l'idea che invece noi ci faremmo. Della nostra autodeterminazione, non siamo noi ad autodeterminarci, ma sono altre forze, altre dinamiche che ci spingono a far certe scelte e a orientarsi in una certa direzione. Da questo punto di vista, qualcuno ha parlato anche a Marx. In effetti, cioè, come Marx diceva, no? non è la coscienza a determinare le condizioni materiali di vita, ma sono le condizioni materiali di vita a determinare la coscienza, e anche qui. Non è la coscienza a determinare se stessa, va bene? ma sono le forze inconsce a determinare le scelte coscienti. E questo, ripeto, va sottolineato fortemente perché eh, questa grande scoperta, come tutte le grandi scoperte, non è che si limitano a scoprire eh, l'oggetto eh, indiziato dall'autore, ma mh, modificano l'equilibrio complessivo delle nostre conoscenze cioè con la psicanalisi noi abbiamo subito, ripeto, uno shock paragonabile all'eliocentrismo di Copernico e alla teoria evoluzionistica di Darwin. Ora ce ne accorgiamo un po' meno oggi perché ormai la psicanalisi è penetrata dentro il linguaggio anche comune e quindi... però per i primi che hanno sentito queste cose non ce ne avevano perché pensavano oh, allora non sono più un essere razionale e eh, equilibrato mm? si dice in latino compos sui, cioè che si autocontrolla, ma sono, non so nient'altro che il prodotto di una serie di forze a me sconosciute e, in quanto sconosciute, incontrollabili da me. Eh, sì, Freud dice sì, ma tu fai tanta fatica a riconoscerlo perché c'è la resistenza in alto. La resistenza è quel tipico meccanismo che ci impedisce di prendere coscienza di, cose, di come le cose stanno perché eh, questo romperebbe certi delicati equilibri perché la resistenza a sua volta è, è anche giustificata no? perché eh, se io svelassi a me stesso tutto quel, tutta la verità potrebbe essere compromesso il mio equilibrio generale la resistenza è una sorta di, come dire, di cerotto eh, che è stato messo da qualche parte per proteggere una parte di noi se noi togliamo tutti i cerotti crolliamo. quindi eh, la coscienza non può accettare di non essere coscienza, eh, non può accettare di, di, di, di riconoscere di essere determinata forziamente dall'inconscio. E lui come ha fatto? Cosa c'era di lui riuscito? Anche questa buona è una eh, domanda che comporta una serie di risposte. Cioè, quando uno si, si chiede, si fa questa domanda, deve farla a, a livelli diversi. Cioè, intanto ci vuole una circostanza. Cioè, quando succede qualcosa, ci sono sempre più cause. Intanto una circostanza. La circostanza è poi di un medico che aveva imparato l'ipnosi, la, eh, la circostanza che le nevrosi erano in crescita, e quindi quella circostanza che gli ha detto, beh, okay, allora ci deve essere qualcosa, e quindi, come, come Colombo, ha detto, Ma vuole vedere che eh, si può eh, circunnavigare il globo? Stessa cosa. Un po' con Cristofolo Lombo della Psia, questa è una cosa. Poi a volte la scoperta nasce anche dalla sofferenza, appunto, cioè, o dal da coraggio, o, o da certe capacità. Sicuramente Freud era un uomo molto introiettivo, cioè un uomo che aveva il coraggio di guardarsi dentro. E infatti, lui lo fa capire, lo riferisce diverse volte, anzi, si, era, si è convinto, ha capito che aveva un rapporto eh, particolare col padre, e lui si è convinto, forse non è neanche vero, ma si è convinto che. Solo la morte del padre, solo dopo che il padre fosse morto, lui poteva eh, intraprendere questo viaggio. Cioè fino a quando il padre è rimasto in vita, lui lo sentiva come un blocco morale o di altro genere a esercitare questa, eh, questa esplorazione. Ciò è il segnale, l'indizio del fatto che quest'uomo non è un, un uomo solo che vive dall'esterno, Se fosse un uomo che vive solo dall'esterno sarebbe rimasto un medico. Va bene? È un uomo che vive all'interno, cioè che si guarda dentro, che si... e che non... che non... Ehm... E che non ehm... appunto, che cerca anche di aggirare le proprie resistenze. A chi verrebbe in mente una cosa del genere? Se ti verrebbe in mente una cosa del genere, pensi di essere È spedazio. Una cosa un po' che soltanto persone assai coraggiose, assai capaci di, la... di um, guardarsi dentro e di um, um, lavorare dentro se stessi, sono in grado di fare. E allora, fra volte questa è la seconda caratteristica. Magari tanta altra gente si raccolta di questo. infatti che esistesse un inconscio ogni tanto qualcuno l'ha già detto in passato, non è la prima volta. Se vogliamo anche in Fichte, la produzione del dell'onio da parte di Rio è inconscia, se vi ricordate, quindi non è la prima volta che emergeva questo tema. Però, sicuramente, Freud rispetto a Fichte era un uomo più problematico, più eh, introiettivo, introspettivo. D'accordo? Quindi una serie di circostanze storiche e personali. Delle eh, caratteristiche anche proprie, personali, esistenziali. Infatti, Freud poi ha prescritto a tutti quelli che volessero diventare psicoanalisti, un periodo di analisi, cioè quello che lui ha fatto dentro di sé, lui ha fatto le lautoanalisi, e oggi, ancora oggi, se tu vuoi diventare psicanalista freudiano, lo puoi diventare. Perché c'è un'associazione che ammette il 50% di medici e il 50% di non medici, eh, se tu vuoi diventarlo, a tua volta vuoi curare gli altri devi fare un lungo training di analisi, devi andare da uno psionalista e per 4 anni farti analizzare cioè farti dire da lui quello che tu non diresti mai a te stesso però il primo inconscio che lui ha esplorato è il suo con grande sofferenza pure eh? che ha scoperto una serie di cose che nessuno aveva mai scoperto cioè ha scoperto per esempio che, detto, che fra genitori e figli oltre all'amore e all'affetto c'è anche preostilità fisiologica Ma non basta tutto questo non basta. Che cos'altro ci voleva? Altri tre ingredienti importantissimi. Una cultura medico-scientifica di altissimo livello. Non basta perché la psicanalisi è una cosa di più. C'è cioè, almeno un altro paio di ingredienti che non sono di natura medico-scientifica ma sono di tutt'altra natura. Per esempio lui ci ha messo dentro anche una valorizzazione enorme della mitologia greca. Quindi del, degli studi classici. La psicanalisi è una strana... E' interessante mistura fra materialismo medico-scientifico e classicismo e classicità. Non molto strana, perché eh, il modello educativo del tedesco medio, del medio, è sempre stato questo, ancora oggi. Con Il ginnasio tedesco, che è una scuola chi di dice il ginnasio, che formazione riceve? Riceve questa formazione fortemente scientifica, ma anche fortemente classica. E per Freud, la mitologia, e questa è stata una, una, una scelta interessante che lui ha fatto, una scelta anche questa poco come dire, eh, tradizionale, poco eh, consueta, e cioè anche qui voglio dire: un certo razionalismo della coscienza, cioè tutto ciò che eh, non corrisponde a un criterio di calcolo ben preciso, sembra essere privo di significato, privo di senso. E eh no, dicevo: se gli uomini che hanno costruito la nostra civiltà, hanno perso tanto tempo, per virgolette, ad elaborare una serie di racconti, di miti? In cui si racconta in questi miti ci deve essere qualcosa di importante anche per noi, che parla anche a noi, alcuni segreti ci devono essere della nostra vita. Non possono essere semplicemente cose di un passato primitivo che in quanto tale possiamo anche, di cui possiamo sbarazzarci facilmente, anzi di cui dobbiamo sbarazzarci. Cioè la mitologia è una sorta di deposito di sapienza originaria, di verità originaria, che vanno rilette e riaggiornate. Per esempio, la anche la tragedia, la cosa più famosa della psicanalisi è il famoso confesso di Edipo, ha aggiunto l'ultimo tassello per capirci. C'è un altro tassello che è di natura ebraica, la sua cultura ebraica.